Cosa posso fare riguardo alla paura? È possibile controllarla oppure ucciderla? In che modo? Non puoi ucciderla, non puoi padroneggiarla, puoi soltanto comprenderla. Qui la parola chiave è comprendere. Soltanto la comprensione porta alla trasformazione, nient'altro. Se provi a padroneggiare la paura, la reprimi. Essa scende nella profondità del tuo essere. Questo non ti gioverà, complicherà le cose. La paura affiora, puoi reprimerla. Il controllo è questo. Puoi reprimerla in modo tanto profondo da farla sparire completamente dalla tua coscienza. In questo caso non ne sarai mai cosciente, ma la paura sarà presente. Avrà una forza magnetica. Riuscirà a manipolarti e ti manipolerà in modo talmente indiretto che non ne sarai cosciente ma in questo modo il pericolo è sceso nella profondità del tuo essere ora non puoi più comprenderlo perciò non si deve controllare la paura non si deve ucciderla perché contiene una sorta di energia e nessuna energia può essere distrutta ti sei accorto che quando hai paura puoi avere un'energia immensa proprio come puoi averla quando sei in preda alla collera sono due aspetti dello stesso fenomeno energetico la collera è aggressiva e la paura è non aggressiva la paura è collera nel suo aspetto negativo la collera è paura nel suo aspetto positivo quando sei in preda alla collera non hai constatato quanto diventi potente che quantità immensa di energia ti pervade quando sei in collera potresti spostare una roccia enorme che normalmente non potresti neppure smuovere in collera, aumenti la tua potenza di tre o quattro volte. Riesci a fare cose che non potresti fare senza di essa. Oppure, in preda alla paura, riesci a correre tanto veloce da fare invidia a un corridore olimpionico. La paura crea energia, e l'energia non può essere distrutta. Nulla si può distruggere. Puoi soltanto cambiarne le forme. Neppure un sassolino può essere distrutto. Neppure un granellino di sabbia può essere distrutto. Può cambiare soltanto la propria forma. Non puoi distruggere una goccia di acqua. Puoi soltanto mutarla in ghiaccio. Puoi farla evaporare. Ma essa rimane. Rimane in qualche altro luogo. Non può uscire dall'esistenza. Neppure la paura può essere distrutta. Questo è stato fatto nel corso dei secoli. La gente ha tentato di distruggere la paura. Ha tentato di distruggere la collera ha tentato di distruggere il sesso, l'avidità e via di seguito. Tutto il mondo ha lavorato continuamente in questo modo e qual è il risultato? L'uomo è diventato un caos. Niente è stato distrutto, tutto è presente, soltanto che tutto è diventato confuso. Allora che cosa si deve fare? Si deve comprendere la paura. Che cos'è la paura? come sorge da dove nasce qual è il suo messaggio guarda in lei senza esprimere alcun giudizio soltanto così puoi comprenderla se hai già l'idea che la paura sia una cosa sbagliata che non dovrebbe esserci allora non puoi osservarla come puoi guardare la paura negli occhi se hai già deciso che è tua nemica se pensi che la paura sia qualcosa di sbagliato allora tenti di superarla la eviti non ne prendi nota. Tenti di non incontrarla, ma essa rimane. E questo non ti giova. Innanzitutto abbandona ogni condanna, ogni giudizio, ogni valutazione. La paura è una realtà. La devi affrontare e la devi comprendere. Soltanto con la comprensione si può avere la trasformazione della paura. Ma che cos'è la paura? Innanzitutto, la paura circonda sempre qualche desiderio vuoi diventare un uomo famoso l'uomo più famoso del mondo allora sorge la paura cosa accadrebbe se non ci riuscissi la paura sorge come sottoprodotto del desiderio vuoi diventare l'uomo più ricco al mondo cosa accadrebbe se non ci riuscissi cominci a tremare sorge in te la paura sei accanto ad una donna o un uomo e hai paura potrebbero andarsene con qualcun altro puoi possedere i mobili in questo caso non hai paura ma quando tenti di possedere un essere umano allora hai paura chissà, ieri la donna era tua o l'uomo era il tuo e domani potrebbe essere di qualcun altro hai paura poiché vuoi possedere allora hai paura se non volessi possedere non avresti paura se cominci a vivere nel momento presente la paura scompare perciò osservala Ogni qualvolta hai paura, osserva da dove sgorga, che cosa la crea. Ricordati che una persona è libera, la libertà rende bella una persona. Un uccello è bello quando spiega le ali in cielo, lo chiudi in una gabbia. E non è più lo stesso uccello, ricordalo, sembra lo stesso, ma non è più lo stesso uccello. Dov'è il cielo? Dov'è il sole? Dove sono quei venti? dove sono quelle nubi dov'è quella libertà di volare tutto è scomparso e questo non è più lo stesso uccello tu ami una donna perché ha una libertà poi la chiudi in una gabbia forse è una gabbia d'oro ma ella non è più la stessa donna ed ora sorge la paura hai paura che a questa gabbia possa non piacere che ella possa anelare ancora alla libertà e alla libertà è un valore supremo non si può perderlo l'essere umano è libertà la paura sorge dal desiderio di possesso ma perché desideri di possedere? sii non possessivo e la tua paura scomparirà quando non avrai più paura tutta quell'energia che era stata assorbita, catturata e bloccata nella paura diventerà disponibile e potrà diventare la tua creatività potrà diventare danza e celebrazione la paura sorge perché in te ci sono altre cose, devi guardare queste cose in profondità e mediante l'osservazione le cose cambieranno, quindi non devi padroneggiarla, non devi ucciderla, puoi soltanto comprenderla e lascia che la comprensione sia la tua unica legge.